Che vedete, che vedete scritto qui? Leggete? Analisi logica, i sintagmi. Eh? Un'altra parolina importante, sintagmi. Andiamo a scoprire che cosa sono i sintagmi. I sintagmi non interessano l'analisi grammaticale ma interessano l'analisi logica. Andrea, abbiamo visto come nell'analisi grammaticale, quando facciamo l'analisi grammaticale, noi che cosa andiamo a guardare al microscopio? Ogni singola parola, è vero? Nella frase il pesce nuota nel mare, se io faccio l'analisi grammaticale, cosa vado a guardare? La prima parolina qual è? Aprite i microfoni che mi dovete rispondere. No, la prima parolina. Il. Il. Nell'analisi grammaticale, il. Che cos'è? Il. genere Benissimo Davide accendi il microfono rispondi anche tu anche tu Alice Pesce nell'analisi grammaticale che cos'è Cristian anche tu rispondi Emilia anche tu rispondi Nome comune è di animale il pesce femminile? Chi ha detto femminile? La La Che diciamo noi la pesce? No. E quindi il pesce è maschile o femminile? Singolare o plurale? Ok, nuota, che cos'è nell'analisi grammaticale? Bravissimi, nel ve lo dico io perché ancora non l'abbiamo fatto, è una preposizione articolata, ok? M mare in analisi grammaticale. Bravissimi, quindi nell'analisi grammaticale noi andiamo a guardare col microscopio la frase e andiamo ad analizzare ogni singola parolina che incontriamo, è vero? Nell'analisi logica non succede questo Logica ce lo dice la stessa parola, ve l'ho sempre detto che significa Il pensiero, il pensare, vero? Nell'analisi logica... Noi diremo che il pesce che cos'è? Bravissimi! Nuota che cos'è? Nel mare è un complemento, è vero? Allora, in ogni frase però, ogni singolo gruppo di parole, il pesce... Quanti gruppi di parole abbiamo qua? Abbiamo il pesce è il primo gruppo di parole, vero? Il secondo gruppo che cos'è? Il terzo gruppo? Quindi abbiamo tre gruppi di parole, ma sono tre gruppi di parole che comunque hanno un significato. È vero che hanno un significato? Eh, se io dico il pesce, il nostro cervello che cosa pensa? A, pesce. a, a un pesce o pensa a un bosco? A pesce. E per associazione di idee, il nostro cervello, che cosa pensa? Qua alla parolina il pesce. Animale. Animale. E poi che altro? Che ci associamo? Come... Ehm, Tempesta di idee, quale altre parole associamo noi al pesce? Mare. Mare, poi. Nuota. Nuota. Ma posso dire tante altre cose. Comunque sia, il pesce è un nome, quindi ha un significato. È vero? Come un significato è il verbo nuotare? Come un significato nella frase ha il mare? Ok? Se io li divido queste parole Comunque ho un significato Sì o no? Sì Ogni singola parola Il pesce ha un significato Nuota ha un significato Nel mare ha un significato Se io direi pesce Da solo avrebbe un significato? No No lo stesso discorso se dico mare da sola avrebbe un significato? No, no, ci devo mettere vicino qualche parolina, è vero? Allora, che cosa sono i sintagmi? I sintagmi non sono altro che un gruppo di parole all'interno della frase che io posso dividere. E loro mantengono lo stesso significato il mare è sempre il mare non è che diventa fiume se io lo, lo, lo tolgo dalla frase diventa fiume no no è sempre il mare e quindi è sempre un nome è vero nell'analisi gram grammaticale mare pesce scusate pesce è un nome nell'analisi logica pesce lo chiamiamo so Soggetto. Quindi ha un suo significato, ha una sua funzione all'interno della frase. Il soggetto? Sì o no? Poi lo vedremo meglio dopo però. è lo stesso è per mare. Allora, adesso prendete il quaderno, mettete la data e copiate. Cosa c'è scritto sotto? Leggiamolo. Ogni frase... Sintagmi, quindi il pesce io lo chiamo Sintag, ma come chiamo il gruppo il pesce? Sintagma, sintagma. nuota, è un sin. Diego c'è che non lo vedo. Diego, mi stai seguendo? ok nuota è un sintagma ok nel mare è il terzo gruppo di parole ed è quindi il terzo sintagma in questa frase ok allora il pesce un sintagma nuota un altro sintagma nel mare un altro sintagma è chiaro allora, adesso copiate così come vedete. Maestra, pure i disegni. Allora, i disegni in alto, uh, sì, um, fa, fateli pure, ok? Solo che dove ho scritto ricorda è chiaro che non mi, non mi farete le lettere con i disegni, mi scriverete semplicemente ricorda. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Può diversa in gruppi da, di. che insieme mantengono mantengo, finito insieme mantengono un significato e hanno una funzione bravissimo Andrea bravo te, bravo Diego ok allora andiamo avanti Andiamo avanti non ad ingrandire Dimmi Davide Sono riuscita ad ingrandire Perfetto, allora eh, che faccio? Devo ritornare lì per farti copiare oppure preferisci lasciare e lo fai dopo? Come vuoi tu No, dimmi tu Lo faccio più tardi Ok, allora andiamo avanti Continuando a scrivere sotto, però forse è meglio che scrivi adesso Davide perché poi devi scrivere pure questo. Vai. Ok. Ma è che facciamo? È un attimino soltanto, tanto Davide ci metti molto a scrivere sotto. Intanto voi cominciate a leggere la regoletta yeah. e a memorizzarla, dai. Non mi va, Dico, direi di scrivere, non mi va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 Bravissimo Domenico Pio Allora questo lo dovete memorizzare Intanto che Davide finisce di scrivere Posso dire la regola? L'hai già imparata a memoria? Sì Sentiamo Non ti sento, hai l'audio chiuso Domenico Io ho un È un gruppo di parole che, che allora, i sintagmi, detto in parole semplici, è un gruppo di parole che hanno un significato all'interno della frase. Entra la frase. Allora, possiamo a parole nostre o dobbiamo dirla esattamente come si È sempre preferibile a parole vostre, sai perché Sofia? Perché se me la dite a parole vostre... Vuol dire che avete capito quello che si dice nella regola Non avete imparato la regola a pappagallo Ma con la vostra ragione vi ha fatto capire che cosa dice la regola Ok? Va bene? Quindi dirla con parole vostre significa questo Significa aver capito il concetto Perché noi siamo sul campo metacognitivo Siamo sul campo dei concetti Ok, vi ho detto sempre che in Italia, secondo una stima, qualcuno parla del 47% di analfabeti funzionali. Qualcuno parla del 74% di analfabeti funzionali. Chi sono? Sono tutte quelle persone che, lasciata la scuola, non leggono più e quando leggono qualcosa, scrivono qualcosa, non capiscono che cosa leggono e che cosa scrivono, pur sapendo leggere e scrivere ma non capiscono il concetto di quello che leggono, ok? Tipo se gli diamo il libro di letture, dicono, eh, dice, comprendi il testo loro... Non Lo dicono... comprendono a modo loro, ma non comprendono il vero significato che c'è nel testo, il, il significato intrinseco nel testo, ok? significato, cioè è una sola parola. Esatto, perché... saper leggere non significa capire quello che si legge. Io leggo tutto. Benissimo, bravissimo Domenico, però non devi solo leggere ma ti devi sforzare di capire quello che leggi, perché a leggere siamo capaci tutti, gli occhi li sappiamo usare, le lettere le sappiamo decodificare, ma difficilmente riusciamo a interpretare il significato vero della parola. E vi ho detto che il testo più ambiguo che l'uomo eh, ha difficoltà a capire è proprio la Bibbia. Per questo ci sono tante religioni nel mondo, perché ognuno interpreta la Bibbia a modo suo. Mm? Esatto, la Bibbia è il libro che, che leggono gli ebrei, leggono i cattolici, leggono i protestanti, leggono i testimoni di Geova e leggono i pentacostali, gli evangelisti, tutti leggono la Bibbia, però ognuno la interpreta a in modo suo Questi gruppi Allora, andiamo avanti Davide, hai finito? Sì, gruppi della cosa Ah, oh, ok. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Vai, Davide. Mentre te la posso dire? Sentiamo. Ogni ah, frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un, un significato che hanno... Una funzione. E hanno, senza il che, e hanno. E hanno una funzione? Una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sino, Non tangomi Bravissimo, Domenico Pio. Ok, Davide, hai finito? Posso andare alla pagina successiva? essa la posso dire io. Eh, dai, velocemente, però, e poi andiamo avanti. Vai, Andrea, vai, Andrea, dilla Ma chi era Andrea o Silvana che voleva dirla? Oh, io, Vanessa, Andrea, ok, tesoro, dimmela. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione nel. All'interno della frase questi gruppi di significato si chiamano sintagmi Bravissimo Andrea Allora abbiamo detto che ogni sintagma ha una sua funzione che si capisce dalla domanda, cioè che significa che io so se quel sintagma è un soggetto, un predicato eh, oppure un complemento dalla domanda che io mi pongo. E adesso facciamo attenzione, vi ricordate che già dall'anno scorso io vi dico che qual è la parte più importante del, in una frase? verbo E vi ho parlato della grammatica valenziale La parola valenziale è una parola che voi troverete pure Quando alle scuole superiori studierete l'algebra La valenza del numero, ok? Cioè l'importanza del numero Quanto può essere importante il numero? Quindi valenza significa importanza Nella frase L'importanza quindi quando noi andiamo ad analizzare una frase nell'analisi logica, che cosa dobbiamo andare a guardare prima di ogni cosa? Il... Eh, il verbo... Accendete i microfoni tutti, dobbiamo analizzare, il, cercare il verbo. Vi ho detto tante volte che nelle, in latino il verbo è messo alla fine della frase, vero? Allora, trovare il verbo in una, scritto in un testo latino è facile Perché si va alla fine della frase, prima del punto c'è il verbo In italiano invece il verbo si trova all'interno della frase Quindi lo dobbiamo andare a cercare Ritorniamo alla nostra frase di prima Il pesce nuota nel mare Qual è il verbo? Nuota ruota, è vero? Ruota. vediamo se riesco a copiarlo aspettate un attimo eh. ah. volevo copiarlo e portarlo di là Che è che fa questo rumore? ma non si sposta ok allora Nuotare. Chi è che fa questo rumore? Domenico più russo. È domenico più. Allora, il verbo è nuota, è vero? Intorno al verbo, quante domande mi posso fare? Nuota. Chi nuota? È vero? Chi nuota? Allora, chi nuota? Lo squalo, il pesce. Allora, chi nuota? Posso, quando mi chiedo la domanda chi nuota, come rispondo? Il pesce! Il pesce, vero? Allora, un po' grossa sta matita, va bene Allora, chi nuota? Quando diciamo chi nuota, chi è nell'analisi logica? Di chi parliamo? Del? Soggetto Ma come siete bravi, quindi parliamo del? Soggetto, Soggetto va bene? Allora possiamo dare solo una risposta a questa domanda ma Il chi tutto chi nuota, lo facciamo pure noi? Sì. Uh, la la che... Sì. Allora, parliamo... Quando io mi chiedo chi nuota, parlo del soggetto. È chiaro? Chi maestro, momento sto, ogni. Se invece... Voglio allungare la frase. A proposito, quindi, nella frase di prima, il soggetto chi era? Aiuto. Il pesce. Il pesce, vero? Allora, il pesce. Facciamo un'altra freccia. No, mettetelo tra parentesi questo. Il pesce, ok. Nella frase di prima abbiamo detto che il soggetto era il pesce. Ok, okay? Mestra, ma lo dobbiamo scrivere. Sì, Silvana, devi scriverlo. Okay. Maestra quel nuota con la cornicetta. Accanto a chi nuota? Lo scriviamo o l'hai messo per. No, io stavo cercando una freccia. Vorrei capire dove sono nascoste le frecce qua. Fammi vedere. Mm, mm, mm, linea, Eccola qua, l'ho trovata. L'ho trovata. No, no, ho trovato la freccia. Allora adesso tolgo pure quella. Allora, chi nuota? Ok? Adesso tolgo questa. Aspettate. Le frecce le hanno messe proprio più nascoste che mai. Eh. Allora, chi nuota, abbiamo detto, la domanda è: chi nuota si risponde con il soggetto? Dov'era la che l'avevo trovato quella? La freccia. Eccola la freccia qua. Ok? Chi nuota? Rispondiamo con il soggetto. In questo caso abbiamo detto che il soggetto era il pesce, vero? Sì. sì. E adesso fate attenzione. Se io dico il pesce nuota, ho formato una frase di senso compiuto? Sì, minima, esatto, e come la chiamo questa frase di senso compiuto? È una frase... frase minima. Ma come ma siete minima. bravi, ma come devo fare con voi? Siete proprio bravissimi. È una frase minima, è vero? Soggetto predicato, il pesce nuota. Allora, purtroppo è passato il tempo, non me ne sono accorta, fermiamoci un attimo qua. Ri ricapitoliamo, riprendiamo il discorso Quindi abbiamo detto che quando noi dobbiamo fare l'analisi logica eh, Di una frase, prima di ogni cosa, dobbiamo andare a cercare il verbo Perché tutto parte dal verbo, ok? Parte dall'azione Parlando dell'azione mi faccio delle domande Chi compie l'azione? Il soggetto Getto è vero e quando io formo una frase con soggetto e predicato, che cosa ottengo? La frase? Minima. Minima Guarda un attimo. Minima. Aspetta un attimo perché se mi si riavvia il window non posso più uh, registrare. Ecco, eh, ok. Allora. Abbiamo la frase minima, quindi in questo caso la frase minima qual è? Il pesce Nuo nuota, il ma se io... Ma io la frase la posso espandere, vero? Posso farla diventare ancora più lunga. Come la faccio a diventare più lunga? Dando ulteriori informazioni, ok? Che cosa posso uh, dare come informazioni Quali domande mi posso fare per allungare questa frase? dove la prima domanda che mi faccio qual è? esatto, dove? è vero? aspettate maestra, mm. dove è allora la prima domanda che mi faccio è dove mm? allora, poi me ne posso fare tantissime altre adesso intanto metto le frecce poi andiamo a vedere quali altre domande mi posso fare ok allora abbiamo detto la prima domanda che faccio che chiedo dove Quindi dove nuota il pesce? Abbiamo risposto con che cosa? Abbiamo detto nel mare. È vero? Abbiamo formato nel Mare Abbiamo formato una frase con tre sintagmi Giusto? Giusto o no? Mi date l'ok? Okay? Giusto Posso allungarla ancora questa frase? Ma noi possiamo mettere anche con chi? Con gli altri pesci Esatto, quindi possiamo ancora allungare la frase È vero, un'ulteriore espansione nuota nel, nel mare con chi? quindi chiederemo con chi? E risponderemo Altri pesci. Maestra con, con altri pesci. Bravissimo Diego, hai ragione. Con altri pesci. Aspetta un attimo. Mm. Oppure altri pesci non... Un ah, aspetta un attimo possiamo mettere anche come perché come va veloce esatto aspetto un attimo però Alla destra. capito perché mh, prende la gomma se io la gomma non la faccio a volte è un po' difficile eh, se sapesse ieri guarda la, la pazienza che ci vuole per preparare una lezione voi non avete la più pallida idea soprattutto sulla whiteboard quando c'è segnato tipo quel cruciferba cioè, io non volevo prendere la gomma l'ha presa e ho dovuto rifare la maggior parte da capo <ride> allora eh, e si è, fa di nuovo da. Okay. Eh. No, vabbè, lasciamolo perdere. Rifacciamolo, riscrivo quindi con altri pesci. Ok. Potrebbe anche dire con, eh. con, con gli altri pesci. No, con gli altri pesci, con altri pesci, non con gli altri che per se ne è andato ok con altri pesci perché se diciamo con gli altri con gli altri di con gli altri del pio allora con chi? con altri pesci ok? poi abbiamo detto possiamo fare ancora più lunga la frase vero Davide? che cosa ci possiamo chiedere? Dove va anche? No, dove abbiamo detto nel mare, va, con chi? Come va veloce? Eh? Quindi come... va veloce? Come nuota? Quando, quando, quando, quando, quando, quando nuota? Anche quando nuota? Allora, prima facciamo quella di Davide, è giusto, quindi... Come nuota? Abbiamo detto più che veloce diremo velocemente, ok? Velocemente. Perché sta scappando da gli squali Perché nuota velocemente eh? Sì eh? Allora. Che cos'è? Chi è che deve finirla? Allora Come nuota velocemente Nuota, potremmo chiedere anche come il pesce è vero? Il pesce nuota tutto il giorno. Una domanda che potremmo fare invece è come il pesce oh, o qualunque altra cosa come? Esatto potremmo dire Vabbè, possiamo dare una risposta come vogliamo, ok? È un aggettivo. Com'è? È un complemento oggetto. Com'è? Rosso. Dimmi, Diego. Praticamente eh, eh, il mio pesce era blu e il suo nome è, si chiama, lui si chiamava Blu. Lui si chiama il primo pesce si chiamava blu. Si chiamava blu perché era blu? Io. Sì. Ho capito. E ora non ce l'hai più il pesce? È... è morto. Povera pesce. Allora. No, perché i pesci da soli si, anno cioè, si annoiano. I pesci da soli si annoiano. Allora adesso osserviamo con attenzione. Siamo partiti da una frase minima. Andrea c'è? Se ne andato Andrea? Siamo partiti dalla frase minima che era quale? Il pesce nuota. Quanti sintagmi abbiamo qui? Il pesce nuota. Quanti sintagmi? Quattro. Ehi! Hey, il pesce nuota quattro sintagmi? Quali sono questi sintagmi? Soggetto e predicato. Sono due sintagmi. Sì, erano due sintagmi. Allora, abbiamo espanso la frase. Dalla frase minima l'abbiamo fatta diventare espansa, è vero? Come? Facendoci delle domande. Chiedendo delle cose e rispondendo con degli aggettivi, con degli avverbi, con delle preposizioni. La prima domanda, dove nuota il pesce? Nel mare. Quindi, formo la prima frase, il pesce nuota nel mare. Quante sintagmi ho? Tre. Tre. Il pesce nuota nel mare. Voglio allungare la frase e dico, con chi? con altri pesci allora avrò la frase il pesce nuota nel mare con altri pesci quanti sintagmi ho? quattro quattro Davide stai attento poi vi faccio ancora una domanda come nuota? piano, veloce abbiamo detto nuota velocemente allora, allungo quindi la frase il pesce nuota nel mare con altri pesci velocemente. Quanti sintagmi? Cinque. Cinque. Un'altra domanda ancora. Com'è il pesce? Abbiamo detto rosso. Dovevo mettere il verbo. È rosso. Allora ho la frase. Il pesce. Il pesce rosso nuota nel mare con altri pesci velocemente. Quanti sintagmi ho? Sei sintagmi. È chiaro? La frase può reggere da sola già con soggetto e predicato. Più informazioni do, più sintagmi aggiungo. Eh, e, guarda, eh, il pesce nuota nel mare con gli altri pesci velocemente ed è rosso mm, però io ho detto il pesce rosso nuota nel mare con altri pesci velocemente quanti sintagmi abbiamo Diego in questa frase? Sei. abbiamo sei sintagmi ma il sintagma più importante è quello da dove è partito tutto, dove ho costruito la frase. Intorno a quale parola ho costruito la frase? No, no, no, no. Quindi intorno al verbo, è vero? Eh, però mi sa che qua sopra se n'è andata la, la... Che avevo scritto qua, l'avevate copiato voi? Qua sopra che c'era scritto? Tutto parte dal verbo Come Emilia? Tutto parte dal verbo Ok Tutto parte dal verbo Ok? Allora adesso ricopiate per bene questo Tutto quanto? Ma siete bravissimi! Siete davvero bravissimi! Eh? Maestra? Eh? Sono appena arrivato però ho copiato tutto okay, Ma hai sentito la spiegazione Domenico Pio? Domenico più hai sentito sì. la spiegazione? E mi dici quindi in questa frase quanti sintagmi abbiamo? Quanti sintagmi abbiamo individuato in questa frase? Sei sì, sintagmi Beh, bravo sì. mm. Ok, abbiamo individuato sei sintagmi Okay? Quindi più scriviamo, più informazioni diamo, più sintagmi avremo È chiaro o non è chiaro? Sì, è chiaro E tu perché mi fai queste domande così strane per una bambina di sette anni?